La maledizione del naufragio nel Golfo del Messico. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Pirata RB2000 e oggi vi porto alla scoperta dei tesori più nascosti e misteriosi dei Sette Mari. Sono sempre alla ricerca di avventure e tesori perduti, e insieme esploreremo le acque più pericolose e affascinanti del mondo. Preparatevi ad esplorare un mondo pieno di avventure mozzafiato, ci impegneremo nella ricerca di naufragi misteriosi e ci avventureremo in territori sconosciuti. Se siete pronti a navigare con me, allacciate le cinture e preparatevi ad essere trasportati in un mondo di scoperte incredibili. Pronti a salpare? Allora, che l'avventura abbia inizio! Il Golfo del Messico è un luogo che ha visto la scomparsa di molte navi nel corso degli anni. Tuttavia, la situazione è cambiata quando una serie di coincidenze ha portato alla scoperta della misteriosa nave nel Golfo del Messico, diventata popolare come il naufragio maledetto del Golfo del Messico nel febbraio del 2001. Gli operatori di una piattaforma prolifera fecero una scoperta sorprendente a 800 metri di profondità nel fondale del Golfo del Messico. Durante una perforazione, hanno scoperto di aver accidentalmente trapassato la metà di una nave naufragata e hanno immediatamente informato il Servizio di Gestione dei Minerali MMS, ora noto come l'Ufficio di Gestione dell'Energia Oceanica. L'operazione di recupero è stata impressionante e ha coinvolto l'uso di un sottomarino nucleare di ricerca marina degli Stati Uniti, lungo 145 metri, che ha partecipato insieme alla nave di supporto Indy Caroline. Il team ha utilizzato dei sonar a scansione laterale e grazie a della foto della nave e dell'area circostante, con i dati raccolti scoprirono che la nave era rivestita di ramee che avesse circa 200 anni, datando il naufragio tra il 1775 e il 1830. La nave, lunga 60 metri a due alberi maestri, potrebbe essere stata un'onda perché si trovava in posizione verticale sul fondale, quasi intatta. Queste navi erano vitali per l'economia degli Stati Uniti e costituivano la spina dorsale del commercio marittimo nei primi anni dell'indipendenza americana. La scoperta del naufragio nel Golfo del Messico ci offre una preziosa finestra sulla storia e sulla vita dei marinai e degli imprenditori che hanno attraversato queste acque secoli fa. Nel 2002, il team MMS era determinato a produrre informazioni con mappe e videoregistrazioni dettagliate del sito del naufragio e raccogliere ulteriori dati insieme ai primi manufatti e campioni dalla nave affondata. Tuttavia, la missione fu afflitta da numerosi problemi tecnici. Il mini sottomarino inviato per ispezionare il sito ebbe problemi fin da subito, il sistema idraulico della stazione di aggancio si ruppe dopo soli 30 minuti dall'immersione e il monitor video perdeva il segnale ogni volta che i propulsori venivano attivati. Nonostante questi inconvenienti, il team perseverò e raggiunse il relitto, ma il sonar del robot smise di funzionare. Gli scienziati tentarono di riavviare il sistema, ma senza successo. Il operatore del robot sottomarino sbagliò direzione, trascinandolo nel lato opposto e complicando ulteriormente la situazione. Sei mesi dopo, nel luglio del 2002, il team tentò di lanciare un altro sottomarino sul luogo del naufragio, ma LS perse il controllo e si schiantò sul fondo del mare, a causa di una cinghia bloccata nelle eliche. Verso la fine dell'estate del 2002, il team fu in grado di far funzionare il robot con successo due volte, ma non prima che la maledizione colpisse di nuovo. Mentre tentavano di recuperare i manufatti, un albero di trasmissione si spezzò nella poppa della nave di supporto, causando un allagamento nella sala macchine. La situazione era così grave che la squadra dovette inviare un SOS. Questi eventi dimostrano che anche la tecnologia più avanzata può essere soggetta a fallimenti quando si tratta di immersioni in mare aperto. Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate, il team MMS ha continuato a perseguire il suo obiettivo di studiare e recuperare i manufatti del naufragio del Golfo del Messico, che rappresentano una parte importante della storia del commercio marittimo americano. Nel tentativo di scoprire di più sulle navi affondate del Golfo del Messico, il team MMS si è diretto verso un secondo sito di naufragio. Tuttavia, nonostante le riparazioni e gli sforzi del team, non sono stati in grado di ottenere informazioni utili sui resti. Nonostante abbiano filmato innumerevoli ore di video e acquisito foto di alta qualità, l'unica cosa fisica recuperata dal relitto era un piccolo pezzo di rame senza alcuna iscrizione. Questo ha fatto riflettere il capo del team, FENOV, sulla possibilità che il naufragio fosse maledetto o se si trattasse di una semplice coincidenza e di guasti tecnici. Ad ogni modo, resta il fatto che sappiamo molto poco su questa misteriosa nave. Si tratta, quindi, del naufragio maledetto del Golfo del Messico.